Allora, innanzitutto grazie per questo invito a partecipare qui con voi, con voi oggi io mi riconosco moltissimo dell'introduzione che, che ha fatto Elena che sottoscriverei per... in pieno come interpretazione di quello, di quello che sta accadendo oggi detto questo cercherò di fare un po' il mio il mio compito è anche di cercare di mettere in luce quelle che sono anche alcune contraddizioni rispetto anche al diritto costituzionale di questo, di questo decreto anti lei, ma nello stesso tempo di cercare di inserirlo anche in una cornice un po' più ampia. Detto così sembra lunghissimo, ma cercherò di essere breve. Quando si dice che sia breve non è una buona premessa, ma cercherò di farlo più serio. Allora... Ehm, Volevo partire da due parole. La prima parola, visto che trattiamo di un decreto legge, è diritto. La seconda parola è conflitto. Eh, la parola diritto. Allora, il diritto, eh, io non so se voi ci sono degli studenti di giurisprudenza. Il diritto. alzate le mani, ci sono degli studenti di giurisprudenza. Sì, sì, okay. D'accordo. Allora. Il diritto è un fenomeno sociale, ricordiamocelo sempre, cioè il diritto vive nella materialità di quelle che sono le vicende umane e in quanto tale le riflette, traduce quelli che sono dei rapporti di forza e questa è una parte della storia, è il diritto che possiamo definire diritto come dominio. Poi c'è un'altra storia, il diritto invece come emancipazione, cioè quel diritto che si propone di conformare la realtà, di trasformarla nel segno dell'emancipazione. Se noi leggiamo, vediamo la storia come lotta agli oppressi e oppressori, da una parte c'è il diritto che opprime e dall'altra parte c'è il diritto che libera, che emancipa. Il diritto del costituzionalismo, la costituzione, è il diritto che emancipa, è il diritto che si pone contro il potere, per la limitazione del potere. Il diritto, come quello del decreto legge di cui discutiamo noi oggi, invece è il diritto che si pone dalla parte del dominio, dalla parte dell'oppressione. Ehm, conflitto. Allora, partiamo dal presupposto che il conflitto è l'essenza della democrazia. Cioè la democrazia è una forma di Stato che si pone dalla parte dell'emancipazione, non una qualsiasi democrazia, perché democrazia può essere anche la democrazia liberale, no, io parlo di una democrazia precisa, che è quella disegnata nella nostra Costituzione, che è una democrazia pluralista, è una democrazia conflittuale, è una democrazia sociale. Ecco, in questo tipo di democrazia il riconoscimento del conflitto è un presupposto e una condizione imprescindibile vedremo, noi abbiamo invece una storia progressiva in cui il conflitto è sempre di più anestetizzato neutralizzato si, si tenta di espungere il conflitto proprio da, da quella che è la, la realtà uh, allora decreto legge antirei, decreto legge 162 del 2022 la norma di cui discutiamo noi oggi è in particolar modo una l'articolo 5, norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali che introduce un nuovo reato, l'articolo 434 bis del codice penale allora alcune considerazioni diciamo in punto di diritto su questo decreto uh, la prima è una nota di colore è formulato malissimo, cioè in maniera tautologica, cioè l'invasione eh, consiste nell'invasione arbitraria, è abbastanza assurdo. Eh, lo strumento utilizzato è un decreto legge, mancano i requisiti di necessità ed urgenza, il contenuto del decreto è un decreto è eterogeneo. Il decreto legge non è lo strumento adeguato per introdurre dei nuovi reati, cioè per limitare quella che è la libertà personale. Poi si tratta di abusi costanti che fanno parte di un processo di verticalizzazione e concentrazione del potere, ma è uno dei tanti, ma non per questo non è un abuso anche in questo senso. Eh, che cosa ancora in questa norma difetta la determinatezza e la tassatività della fattispecie penale? È configurabile come un cosiddetto reato di pericolo, cioè quel reato che lascia un ampio spazio all'interpretazione delle forze di polizia prima e quindi dell'autorità giudiziaria, perché fa riferimento a clausole generali come l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica che sono concetti flessibili, sono concetti manipolabili, soprattutto il primo, l'ordine pubblico, e il rischio è che si introduca una nozione di sicurezza e di ordine pubblica che non viene ad essere altro che uno strumento di repressione del dissenso, della protesta e di modi di vivere o di visioni non omologate. Incompetenza, malafede nella formulazione, non lo so, forse entrambe in realtà. Uh, questo si riverbera poi su che è il, due principi fondamentali che sono il principio di legalità e il principio di certezza del diritto ancora c'è un'evidente sproporzionalità delle pene hm? fino a sei anni per chi promuove organizza e che è un elemento anche questo di rilievo costituzionale e si iscrive quindi nella logica di quello che possiamo definire un vero e proprio populismo penale questo decreto in questo senso ma il punto cardine secondo me è ancora un altro, al di là di tutti questi che vi ho descritto, cioè è che quello che viene ad essere attaccato è il diritto di riunione, perché si scrive raduno, ma è una riunione e il diritto di riunione è tutelato dall'articolo 17 della Costituzione, cioè il diritto di riunione è un diritto fondamentale in una democrazia, perché è il diritto di manifestare in pubblico critiche e rivendicazioni di eh, rappresentare i conflitti, il conflitto hm, che attraversano la società, è un elemento essenziale della democrazia e la democrazia vive, lo dicevo prima, lo ripeto, di pluralismo e di conflitto. Quindi in questione, con questo decreto in sostanza, attraverso l'attacco alla libertà di riunione, è il principio democratico, la democrazia del costituzionalismo come democrazia pluralista e conflittuale. Ehm, quindi, in questo senso, un attacco a un elemento fondamentale della democrazia attraverso cui si esprime il conflitto, che della democrazia costituisce l'essenza. Eh, poi ci sono altri elementi, insomma, la norma potenzialmente riguarda qualsiasi raduno ovviamente, non soltanto i raid, che sia anti-raid. Non, non, non ha senso perché riguarda qualsiasi tipo di, di raduno quindi il primo pensiero sono le occupazioni delle scuole, dell'università dei, dei luoghi di lavoro cioè il timore è che sia una delle norme che vogliono circoscrivere ulteriormente quelli che sono gli spazi politici e la possibilità di espressione del dissenso e tra l'altro il numero di 50 è anche un numero totalmente arbitrario, poi se si pensa ai rei, ovviamente i numeri dovrebbero essere molto più alti ma lo voglio farmi anche molto brevemente ancora una domanda perché criminalizzare comunque i rave? Anche se riguardasse solo i rave, perché adesso si va in questa direzione, cioè cercare di restringere poi questa norma in Parlamento ma perché criminalizzare i rave? Eh, D'accordo, i rave si possono svolgere anche in uno spazio per così dire di illegalità in questo caso i singoli comportamenti eventualmente saranno, saranno puniti e già esistono tutte le norme del codice penale eh, ma L'illegalità e la disobbedienza possono anche essere visti come un segnale di vivacità della democrazia. E i rave sono riconducibili a quella che è una controcultura, cioè si inseriscono in una visione che rifiuta l'omologazione, che rifiuta l'economicismo, il funzionalismo del neoliberismo. Eh, che rifiutano il dogma del, del profitto, veicolano l'idea di un divertimento che è liberazione e non industria del divertimento, cioè sono spazi, potremmo dire, di libertà. Eh, potremmo dire, forzando un po' la mano, che esprimono, come diceva Pasolini, la forza della critica totale, una critica che a volte può anche sfociare nell'illegalità e nella disobbedienza, ma è un sintomo di vivacità della democrazia. Uh, cioè la ribellione, se vogliamo, la disobbedienza si legano strettamente a quello che è un percorso di emancipazione È la libertà di disobbedire che rende possibile immaginare e concretizzare quella che è la trasformazione sociale questo è detto in un bel libro che, che consiglio, con un libro di e David Wengrove che si, si intitola L'Alba di Tutto, una nuova storia dell'umanità. È un libro da, scritto da un sociologo e un antropologo, non un giurista, non preoccupatevi. Bene, sufficientemente interessante. Ehm, allora, cerco di chiudere. Ehm, questo decreto anti-red, in particolar modo la norma di cui discutiamo oggi, è senza dubbio un manifesto identitario. È un manifesto identitario di destra, di destra estrema, non di centrodestra. Eh, e al contempo però è anche parte di un processo, cioè è in atto da tempo un processo di delegittimazione e repressione del dissenso, di militarizzazione della democrazia, pensiamo a quanto è successo con la pandemia e poi con la guerra. Eh, è un processo anche di distrazione insieme del, del conflitto sociale. Vi ricordo alcuni provvedimenti di questo processo, il, il decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto Salvini, che eh, ha ripenalizzato il blocco stradale, che ha inasprito le pene relative all'occupazione di, di edifici, che ha aumentato le ipotesi di gasto urbano. Cioè, noi vediamo un crescente ricorso a quello che possiamo definire il diritto penale del nemico. L'utilizzo, per esempio, ampio, veniva richiamato prima il Movimento Notabile, il Movimento Notabile questa storia la conosce molto bene, l'utilizzo di misure cautelari, misure di prevenzione, richieste di risarcimento in sede civile, fino appunto all'associazione e al terrorismo. Un, del, un diritto penale che viene utilizzato contro i movimenti sociali, che viene utilizzato contro i lavoratori, veniva ricordato prima anche la, la vicenda di, di Piacenza parte di questo processo poi è anche quella che è l'espulsione, la vetizzazione del, del disagio sociale la colpevolizzazione del, della povertà, pensiamo al merito, il Ministero del merito agli attacchi al reddito di cittadinanza eccetera o all'individuazione ad esempio del nemico nel migrante anche questo, tutta questa attenzione nuova agli sbarchi e questi divieti di, di sbarchi occultano distraggono e mistificano quello che è il, il conflitto sociale, le diseguaglianze crescenti, costruendo questa identità, diciamo, fittizia artificiale del nazionalismo nascosta dietro questa via del Dio, Patria e, e Famiglia. Ecco, questo è un processo, quindi, e questo decreto anti rail è un manifesto identitario della destra, ma allo stesso tempo è parte di un processo, un processo verso eh, una democrazia senza conflitto. Una democrazia senza conflitto, però, è uno stimolo, perché dicevo prima: la democrazia è conflitto. È un esempio, questo, diritto, questo decreto, del diritto come strumento di, di dominio. È un esempio di come l'autoritarismo, lo dicevano molto bene Polani e Gramsci, sia perfettamente compatibile con il capitalismo, cioè con l'egemonia neoliberista, oggi potremmo, potremmo dire. E. Ehm, Diciamo che si ragionava prima di associazione di resistenza e con me questa parola resistenza piace molto, mentre piace, non piace per niente la parola invece che sempre inizia con lo stesso modo resilienza eh, oggi invece dobbiamo porre alla parola resilienza proprio la parola resistenza di fronte a tutte queste involuzioni sempre più evidenti di quella che è una democrazia ripeto, una democrazia senza conflitto è una maschera, non è una democrazia